Ciao, siamo a Bologna, nei pressi del bosco urbano dei prati di Caprara che probabilmente vedete in quadrato. È un bosco che si trova nel quadrante ovest di Bologna. È un bosco spontaneo, un'area rinaturalizzata, da circa 30 anni. Quando fu abbandonata, prima era destinata ad usi prevalentemente militari, c'erano delle, delle caserne. Prima ancora era stato il primo stadio di Bologna, prima ancora c'era un piccolo aeroporto, eh, ci fu la carovana di Buffalo Bill, insomma, luogo denso anche di eh, vita storica. Quando fu abbandonato, eh, la natura si riprese quest'area, che attualmente è un'area di 47 ettari, considerando la zona est e la zona ovest. E in particolare la zona est, eh, che è una trentina di ettari, è interamente rinaturalizzata e quindi un vero e proprio bosco. Nel 2017 eh, l'amministrazione comunale di Bologna lanciò eh, un progetto attraverso il cosiddetto POC, il Piano Operativo Comunale, per trasformare quest'area in eh, condomini e centri commerciali con una, un progetto che era collegato alla ristrutturazione dello stadio, quindi come compensazione per eh, i lavori di ristrutturazione appunto, dello stadio. Eh, nacque subito un comitato spontaneo a difesa del posto urbano di prati di Caprara, che eh, due anni più tardi riuscì in qualche modo a rovesciare la situazione e quindi a far comprendere all'amministrazione comunale che distruggere una risorsa ecosistemica così importante nel cuore di Bologna come un bosco spontaneo non era una buona azione e quindi eh, ultimamente, proprio certissimamente, con l'approvazione dell'ultimo piano urbanistico generale, sembra, il condizionare è d'obbligo perché la prudenza è d'obbligo perché non siamo ancora sicuri, ma sembra che eh, queste previsioni urbanistiche eh, siano state definitivamente abbandonate dall'amministrazione comunale. Abbiamo iniziato in maniera semplice e forzata diciamo, perché abbiamo scoperto un giorno che costruivano un palazzo di 10 piani accanto ai nostri che sono di 4 piani al massimo. E è nato un comitato, è nato, siamo un po' di gente che ci siamo dati da fare, abbiamo cercato di coinvolgere, di sapere qualcosa dal comune. Il comune ci ha risposto che quello era il migliore dei mondi possibile e allora abbiamo cominciato a fare qualche assemblea, qualche manifestazione. Ci siamo emisi a diverse realtà dell'area dell bolognese che stanno come noi, lottando per, per una città diversa, diciamo, diversa da quella che a quanto pare questa amministrazione vuole costruire ma ci sta pensata perché ha i soldi, perché ha i soldi per fare cemento, perché hai soldi... ah, ti raccontano che tanto poi tutte le case varranno di più, ma questo non ce ne frega niente perché comunque i soldi li faranno altri e a noi interessa il benessere, la salute e lo stare come collettività, non lo stare in dei piccoli appartamenti ipertecnologici che però si isolano per l'altro da tutto. Noi vogliamo questo, vogliamo questi spazi, vogliamo la condivisione. Ciao, sono la vigna dell'Assemblea per la Salute del territorio di Bologna e la nostra assemblea è nata in un quartiere di Bologna, Corticella, per parlare delle tematiche della salute e della sanità, in seguito alla chiusura di uno sportello CUP del nostro quartiere per cui si era sollevata da parte della cittadinanza un'ovvia un indignazione, soprattutto durante il periodo della pandemia. E dopo questo momento, primo momento iniziale, eh, sì, ci siamo allargate tutta la città e abbiamo riscontrato come eh, nel territorio che viviamo, nonostante dellemilia romagna dell'efficienza dell e della, della sanità perfetta, in realtà, poi quando si va a vedere nei veri bisogni delle persone, eh, eh, anche la nostra sanità eh, emiliana fa acqua da tutti, da tutti eh, i pori. E, mh, insomma, abbiamo iniziato questo percorso con assemblee di piazza e, e condivisione di quali fossero eh, i problemi eh, a Bologna riguardo alla salute. Alla e ragionamenti anche appunto sulla pandemia eh, con cui ci siamo trovati eh, l'anno scorso e in cui siamo ancora tuttora invischiati. E abbiamo organizzato a marzo eh, di quest'anno un importante convegno a cui hanno partecipato eh, altre realtà di tutta Italia che lavorano appunto sulla salute e esperti, e medici e, e sociologi per parlare appunto di questo tema che noi abbiamo voluto declinare nel tema della sindemia ovvero di come la pandemia, la malattia su cui ci siamo trovati non è soltanto una questione biologica che attraversa il nostro corpo ma è determinata da tutta una serie di situazioni sociali, economiche e politiche che ci circondano e il prossimo appuntamento eh, sarà a novembre con un nuovo convegno e questi spazi che abbiamo aperto eh, sono spazi che vogliono essere utilizzati per creare dal basso eh, una, un sapere su so, appunto, eh, eh, eh, appunto la salute e la sanità e anche appunto la questione della pandemia e dare nuove prospettive di lotta per cercare di costruire una salute per tutti e tutte eh, che sia realmente accessibile e, e sicur sicuramente pubblica e gratuita.